Salve a tutti, sono Letizia e questa settimana vorrei consigliarvi di leggere Mi chiamo Chuck, eh, scritto da Aaron Caro ed edito da Giunti. Jack Taylor è un 17enne e come ogni adolescente sta affrontando la sua fase di pubertà, eh, lui compie delle azioni che chiama manie, che mh, definisce routine, ma in realtà scientificamente potremmo eh, definirle come un disturbo ossessivo compulsivo, ad esempio eh, si lava molte volte le mani, guarda ripetutamente, controlla ripetutamente se le piastre della cucina sono spente o ancora chiude per 14 volte consecutive il suo armadietto, come se non bastasse a parte parte queste manie ne ha anche una particolarmente intima, come ad esempio collezionare le scarpe. E ha una sorella di nome Beth con la quale non va proprio d'accordo e anche un miglior amico di nome Steve che è innamorato della sorella. E insieme si definiscono erranti in una terra tra nerd e bully in quanto non sono né bravi in matematica né bravi a far appugni e tutto cambierà nella vita del protagonista quando conoscerà Amy, una nuova compagna di classe non vi dico in che modo eh, ciò influenzerà la vita del protagonista però vi dico solo che eh, alla fine del libro lui avrà, um, aggiungerà un altro paio di scarpe alla sua collezione Vi invito a leggere questo libro perché è un testo divertente, simpatico, eh, tratta un tema importante eh, però utilizzando slang giovanili e, e inoltre eh, ci riporta anche un po' nei periodi scolastici quando noi stessi o conoscevamo comunque gente introversa che aveva qualche difficoltà a rapportarsi con gli altri. Spero che troviate utile questa recensione e a presto! In quale capitolo e da chi viene pronunciata la seguente frase? Lei parla a fatica tra le lacrime, non rivolgermi più la parola, singhiozza. Si Un grande, enorme singhiozzo di tristezza mi si spezza il cuore. La sento soffiarsi il naso mentre scende le scale ed esce di casa, anch'io comincio a piangere. Vi invito a scrivere eh, nei commenti la vostra risposta. Grazie a tutti e a presto. No, Ah, right, John, come blenders. Yeah.